Sì, bentornati nella seconda parte della puntata ah, Avete visto la baby dance? La state un po' riparando, Anche noi vi teniamo d'occhio Non vediamo l'ora di vedere tutti i vostri video Ma ora Giada ti farò ballare io Mi farei ballare? Mm -hmm, guarda un po' Ah c'è la sfida adesso Allora sfida sfida sfida Aspetta scelgo io questa volta Perché l'altra volta me l'hai dato tu e non è No no non quella, non quella Ma perché vuoi sempre quella più dente? Allora io uso questa Vedremo Oh, mi piace quando lo proprio sento mm, buona, mi piace proprio, sì. mi piace proprio, la Apriamo, Sì, va bene, mangeresti tutto tu, quindi apriamo, <ride> vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Ah, ci sta! Tu che hai provato? Io ho trovato Idros. Ultra Idros. Sì, hai visto che bello? E, e io ho trovato Nucleor. Che bello! Bellissimo. Vediamo un po'. Ti Che numero hai? Allora, sotto il. Ah, scusami, sulla ho il numero 8. Io il numero 6. Mm, sotto il piede, giallina. Ho il numero 1, ho il numero 5. Ho vinto, sì, no, sì, sì, sì, perché? sì, perché amico, se sempre. Ma secondo me tu hai qualche trucchetto strano, tipo ti segni le, le bustine. No, non mi segno niente Giada, non mi segno niente, io non baro come te. No, io ecco. non è vero che non sì. baro, se non vincere vincerei sempre. No, no perché l'altra volta hai barato quando abbiamo giocato. Non è vero, eh, allora... sei tu che hai sbagliato il numero l'altra allora, volta. Facciamo così, uh, direi di farli combattere con la nostra fortezza fiamma. Sì, il nuovo playset, è uno Vai. dei nuovi playset. Eh sì. Allora aspetta, spostiamo tutto quanto. Sì. Ok, io direi di prendere altri personaggi, però, cosa ne pensi? Sì, dai, così facciamo dai, pre prendi un po' una bella intanto, io apro il nostro playset. Guarda, guarda. Bene, prendi un po'. Wow, ok, però noi siamo amici, vero? Mm. Siamo sì, amici. Dai. Siamo amici? Siamo amici. Ok, allora. combattiamo contro il male. Allora, amico, possiamo andare a controllare un po' la fortezza e io allora, direi andiamo a ispezionare un andiamo a ispezionare eh. un po' allora vengo anche con loro wow ma, ma, ma aspetta, è davvero aspetta guarda guarda eh. wow ma guarda dentro no aspetta è di qua Posso... ah, giusto gira gira gira Wow! Guarda, guarda qui, guarda qui. Io posso metterlo qua è vero, e vero? In aria. È vero, poi farlo fa Allora Facciamo che. Sì, non saltare proprio così. Eh, vabbè, sal eh ma però facciamo che stiamo contro qualcuno. Va bene, allora prendi, prendi qualcun altro, prendi Gred. Eccolo! Ah, facciamo che Gred arriva da qua. Ah, ah, ah, ah. schieriamoci intanto noi. Forza, andiamo su Schieriamoci. Sento odore di gormiani e lord. Siete voi? Sì. <ride> Sono venuto qui a conquistare la vostra fortezza, fiale Non Molto ce bello. la farai a e conquistarla invece ce la farò. Onda oscura. Andiamo in tanti. Aspetta, eh. noi ci schieriamo così. Wow, ma guarda dentro. No, entrare, esci fuori. No. Forza, amici. Accerchiamolo. No, no, no. Sei imprigionato, hai visto che sei imprigionato? Oh oh. Lasciatemi stare! No, non ti lasceremo mai stare! Rinchiudiamolo dentro, capitami! È vero! Guarda! Mettiamolo nella gabbia! Se lo mettiamo nella gabbia. Ah, è vero che c'è la prigione! Sì. Entra dentro, Grab! E adesso non uscirà. <ride> chiudiamolo bene lasciatemi uscire, lasciatemi uscire! No, anzi è andato qua sopra, così non uscirei. Io qua così controllo, vedi? Esatto, e adesso sei bello intrappolato. Oh, mamma mia! Sai che bella storia abbiamo inventato eh, sì. È Eh, oh, ma no, tutto... è Mi è venuta un'idea. Chiediamo a tutti i nostri amici e ai bambini di mandarci una loro storia, così noi nella prossima puntata. Ci giocheremo e creiamo la vostra storia proprio qui su questo tavolone bianco. Ma è una bellissima idea. Vero? Cheremo vedere le loro storie proprio qui. Io non vedo l'ora, non vedo l'ora. Ma Gianni adesso è il momento di andare avanti perché c'è un'altra novità. Un'altra? Sì, sei pronto? Sì. Ciao. Beh Giada, la novità... È la novità, Giovanni, guarda, ci saranno tutte le foto dei nostri amici wow. su questa parete. Quindi appenderemo tutte le foto dei bambini sulla parete mecca Esatto, quindi mi raccomando dovete assolutamente mandarcele. Sì. Allora, iniziamo. Sì, allora, c'è Manda 2. Esatto, c'è Manda 2. Guarda la prima fotografia, ha un sacco di giocattoli, un sacco di gormiti, un sacco di... Ma guarda car anche, c'è anche elementi. C'è Lord Carrion e ci sono anche c'è anche Lord Itano, eh. certo che è proprio vero ti sei proprio innamorata di Lord Electron eh? sì ma questa è un'altra storia Vabbè, è aspetta qui ci sono anche i magazine sì è vero ci sono i panini di magazine ci siamo anche noi e invece nel secondo disegno sì E esnesco una foto ha messo il suo disegno esatto Gormiti il mio preferito è Lord Election. bravissimo come lo legge subito Lord Electron <ride> va sì, bene va bene è un'altra storia questa la smetto ne nelle prossime puntate proseguiamo con le foto anzi sì. no aspetta c'è una dedica c'è una dedica leggiamola allora, la mamma scrive uh -huh. Salve, leggo le foto di mio figlio Diego con i suoi gormiti e con un disegno di Lord Electrion Bellissimo Segui sempre le puntate online di Johnny e Giada sul canale YouTube E sarebbe molto felice mm. di vedersi lì Eccoci qua Beh, intanto grazie che ci segui, siamo contenti Grazie mille eh, Grazie per questa, questa bellissime foto Poi Prossima foto Enea ci manda questo disegno bellissimo e c'è il numero 5 <ride> Che carino Sarà Guarda. sicuramente, saranno sicuramente i suoi anni Eh sì, è bellissimo perché ha messo anche il sole Grazie le Enea Le piantine, che bello questo è Antonio. Guardate, Antonio. Che è già pronto per carnevale. Antonio Chirico è vestito da Lord Kerio. Ma hai visto il mantello come svolazza? Bello, bello, bello, mi piace un sacco. Strano. Poi abbassiamoci, Giada. Allora, qui abbiamo. Abbiamo Emanuele. Wow, Emanuele. Emanuele wow, Cotroneo. Ci regala un che fame. Ho famiglia, mamma. Gianni, eh, concentrati, sì, scusa. Stiamo vedendo le foto. Tu pensiamo a mamma. Però è buona la torta, io eh, la voglio. No, che buona. Guarda. È è quello che abbiamo fatto noi. È quello che abbiamo fatto il noi. Il, il porta popcorn. Pop sì, sì, sì, bellissimo. Grazie, Emanuele, per questa bellezza. Sicuramente sarà stato. Ah, sì, è il suo compleanno. Auguri. Non so quando è stato, ma auguri. Auguri. Poi, Alessandro e Filomena. Questa volta abbiamo già vista qualche puntata sì, fa. Sì, l'abbiamo vista qualche puntata fa perché tre disegni, eh, appunto, cioè, È È E davvero, ragazzi, io vi avevo promesso che guardavo cosa poteva mancarvi ma non manca proprio ma niente ma c'è tutto eh, anche gli astucci sono molti ma, ma avete tutto e allora E allora. bravi bravissimi ultima foto sì? di Lorenzo che fa vedere quanto è forte fa vedere i muscoli e guardate un po' c'è anche la maglietta che carino e ci ha mandato anche una dedica abbiamo una dedica allora ciao, mi chiamo Lorenzo, mm? mi mando la foto della mia maglietta dei gormiti. Mi guardo in tv e oh. mi piace Saburo. Miete quando l'ho mandata in onda così è aperto anche i miei amici, grazie mille. Grazie Lorenzo, sei tenerissimo. Sì, è bellissimo. E hai una maglietta che è davvero gormita. È gormitica soprattutto. <ride> gormitica Bene già, alziamoci perché. Dobbiamo dire ai nostri amici di mandarci tutte le foto Perché non vediamo l'ora di riempire questa parete super mega gormitica Così ci sarete anche voi qui in studio con noi Esatto Ma adesso Johnny è arrivato un altro momento Un altro momento? Sì, sei pronto? Ci penso? No, meglio sei che pronto? non ci penso Sì Andiamo <ride> Ragazzi è arrivato il momento dei saluti! E eh sì, così vi salutiamo e rispondiamo a tutte le vostre domande. Allora iniziamo con Claudio Saccomanni. Sì, eh, scusa fammi leggere bene. Attison Tals, Sofia Musu. Musu Mecchi Silini. Francesco Pio. E Picasim 99 <ride> Ciao, Ciao. grazie per averci iscritto. Grazie. E rispondiamo alle domande. Allora iniziamo con... Sì, Picasim 99 Picasim 99 Il mio preferito è Lord Carrion Ultra e... Ah, e venite all'Iper Ravenna? Allora, intanto, anche il mio preferito è Lord Carrion Ultra. All'Iper, <ride> allora, scopriteci perché le sorprese al Gormiti Show non finiscono mai, giusto. quindi chi lo, sa, chi lo sa, chi lo sa. Prossima domanda, Gabriele Marinetti. Sì. Che bello, è tornato al Gormiti Show. Mm. Volevo fare una domanda. Ma se Nucleor è in grado di sciogliere gli atomi, è uno dei gormiti più potenti, vero? Addirittura più dei Lord? Un bacio a Giada e un cinque a Johnny. Vabbè, vabbè, sicuramente Nucleor è fortissimo. Ma i lord lo sono un po' di più eh, eh. sì, saranno sempre più forti eh secondo sì. me i lord Sì, sempre, sempre Se no non sarebbero lord Questo. Giulia Raffagli Sì Io sto guardando i nuovi episodi Ma si fermano Si sono fermati a, a 39. 39 E ora continuano a ripetere quelli vecchi Quando usciranno gli episodi da 40 in su? Arriveranno presto molto, Bisogna molto presto Bisogna avere un pochino di pazienza Arrivano poi, eh, Francesco Restante ci chiede, quando ci sarà l'episodio 40? E appunto abbiamo appena risposto alla domanda prima. E chi vi piace di più, Motac o Nuclear? Ciao ragazzi e per favore rispondetemi. A me piacciono entrambi, sono sincero. Eh? Anche mi a me, piacciono... però forse preferisco Nuclear. Perché? Non lo so, mi, mi, mi piace di più. A te piacciono tutti, Titano. No, non è vero, non è vero. Lord Electrion, e basta. No, non è assolutamente vero. Eh, Lorenzo Alius, sì? invece, ehm, ci Sì, chiede. ci ha fatto un'osservazione su, sulla scorsa puntata e poi ci chiede quindi questi meca sono comunque legati ai popoli interessante non sono un popolo a sé stante giusto giusto però eh, non ti resta che aspettare la fine delle puntate magari eh, lo scopri scop esatto so. mi danno un pochino di pazienza eh? Invece Lorenzo Sallese sì. ci scrive. Vai. Gianni e Giada, volevo dirvi che ho, io ho già visto tutti i nuovi episodi dei Gormiti. Bravissimo. Ma volevo chiedervi se voi seguite degli youtuber. Uh -huh. E se mi rispondete nel prossimo episodio vi dico quali sono i miei. Ulti eh, ultima domanda, posso essere anch'io invitato al vostro studio? Vabbè sì, anche noi seguiamo, seguiamo degli youtuber. E... e chissà, magari voi provate a scriverci. Io non Io so, so che... Mai, qualcosa insomma. si sta muovendo. Eh. Sì. Può essere di sì, come può essere di no. Ma Sarebbe una bella cosa, no? Sì, sarebbe, a me piacerebbe un sacco. E Gianfranco Salerno ci chiede eh, la stessa anche cosa. lui ci chiede se può venire in studio. E anche Nicola Vassallo, esatto. Tutti ci chiedono di venire nel vostro studio, vi faremo sapere. vi faremo sapere. Continu e, ultima ultima Ilaria, domanda, Ilaria, Ilaria, Ilaria. Gar Garbagnoli. Sì. ci scrive: Ciao, Gianni e Giada. Mi chiamo Achille. Ah, ok. Questa sì, sarà si la si vede. mamma. Ho 5 anni e spero che mi nel, inviterete nel vostro studio. I miei gormiti eh, mecha preferiti sono Nuclear e Lord Electrion. Speriamo di averti qua il prima possibile, vedremo così ci possiamo salutare esatto. di persona. Giada, è arrivato il momento, poi è finito l'episodio. Io sono triste quando finisce l'episodio. Ma no, dai, non deve essere triste, intanto noi rivediamo i nostri amici la puntata dopo. Cosa devono fare i nostri amici? Devono continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Facebook Instagram e il canale YouTube. Iscrivetevi, iscrivetevi perché noi mettiamo sempre tantissime cose, giusto? Tantissime novità, tantissime, tantissime sorprese. E e niente, vi salutiamo? Eh, no, ma aspetta un attimo, aspetta un attimo. Cosa c'è? Dato che ci sono ancora loro che ci stanno guardando, tu ti ricordi cosa mi avevi chiesto nella scorsa, no, chiesto, promesso, nella scorsa puntata? Cosa ti ho chiesto, cosa ti ho promesso nella scorsa puntata? Vedi eh, che già te lo sei dimenticato? No, me lo sono dimenticato eh, già. Eh, sì, non te lo ricordi? Mi avevi promesso che mi avresti truccato. Da Lord Electro Giada sì, te l'ho promesso Ma non è che posso farlo adesso, mi dico No, vabbè, non adesso, la prossima puntata però me lo devi fare Eh no, vedremo No, eh no, io non ti parlo più, l'hai promesso Non mantenere mai le promesse Va bene, voglio... Non me mai mai Va bene, ti trucco da Lord Electro nella prossima puntata Promesso? Sì Vai, cosa è? Dietro la mano, davanti, voglio vederla Cosa? Non incrociare le dita Non le ho incrociate Voglio vederle Top! Mettila da qua Ditino, promettilo, Gormiti. Hai promesso, eh? Quindi sì, prossima puntata, non pro dovete assolutamente perdere. Te l'ho promesso. Grazie, grazie. Ciao, amici. Ciao, ci vediamo alla prossima puntata.